A questo punto dobbiamo scaricare un plugin per il eh, che ci serve per questa cosa e, e il plugin praticamente si trova sotto github github ed è un plugin che è un plugin che si chiama maps model importer Map, maps, maps model importer mm? E questo maps model importer è qui su github blender add-on to import models from google maps andiamo sicuramente dentro il github e da qui andiamo su, eh, fondamentale sotto le interie alle release che sono qua sotto e dobbiamo scaricare la latest che è la 050 possiamo anche andare su releases qua e qui andare a vedere la 050 rc1 e scaricate sicuramente questo maps model importer v050 rc1.zip che sono 7 megabyte io ho già scaricato e, e poi dovrete andare sotto blender Blender io adesso sto usando la versione ehm, quindi blender.exe usiamo l'ultima che c'è in questo momento la 3.1.2 lancio questa versione ok, quindi vedete che mi parte Blender ora eh, dovete andare sotto Edit e andate sotto Preferences sotto Addons e sotto Addons dovete dirgli di installare praticamente il ehm, questo uh, che sarà un punto zip e quindi andate a, a fargli l'installazione, io questo l'ho già fatto e quindi lo cerco semplicemente Maps accertate che il import export maps models importer sia, eh, abbia il baffetto qua, lo ampliate per mh, maggiore sicurezza mettete debug info, debug info perché se succede qualche stranezza abbiamo informazioni di debug scritte nella finestra eh, in cui, eh, eh, nella finestra di debug, la finestra di debug è questa qua, toggle system console quindi la potete accendere e quando si accende la, questa finestra compare praticamente un'altra, adesso prima c'era quindi l'abbiamo tolta, quindi la faccio in nuovo toggle e dovrebbe essere comparsa una finestrella e su questa finestrella compaiono praticamente eventuali informazioni di debug, allora per importare la scena che abbiamo visto prima semplicemente cosa facciamo? Selezioniamo tutto con a facciamo cancella quindi cancelliamo tutto quello che c'è e facciamo sicuramente file import andiamo su google maps capture andiamo su documenti eh, e qui a questo punto abbiamo borgo medievale 43 megabyte e facciamo import di questo signore bisogna avere molta pazienza bisogna aspettare un pochino e eh, dopo 3-4 secondi, se tutto è andato bene, dovrebbe cambiare il cursore e per dirci che praticamente sta importando uh, il nostro oggetto vedete che è cambiato il cursore, è diventato così, ho dovuto aspettare quasi 10 secondi quindi non fatevi prendere dal, dal panico, aspettate e dategli tutto il tempo che è necessario Comunque ci impiega un po', perché sono 40 MB che deve importare, ma tutto sommato sono accettabili, nel senso che adesso vedrete che, tanto che parlo tra 5-10 secondi, dovrebbe eh, chiudere. Purtroppo non abbiamo un avanzamento, però sappiate che il tempo oh, è umano, anzi, è molto rilassante vederlo girare, perché vuol dire che sta... Che sta importando, sta lavorando, sta facendo tutto quello che, che è importante per voi. Okay? Vedete che è arrivato il borgo medievale, però è bianco e nero. Quindi, cosa vuol dire che è bianco e nero? Dobbiamo metterlo nell'opzione shading. Se mettiamo l'opzione shading, ci piega un attimo perché deve caricare tutte le texture e vedete che noi abbiamo il borgo medievale, ma nello stesso modo potremmo aver importato. Qualunque altra cosa presente su google maps ehm, ok nei prossimi video faremo vedere invece come eh, andare a um, ottimizzare questa, questa cosa perché se voi andate a vedere in uh, statistics vedete che qui abbiamo 741.000 vertici sono un sacco di mesh tutte staccate, vedete che sono tutte staccate una per ciascuna, e, e anche le texture sono una quantità um, eh, non indifferente, insomma, e quindi eh, può essere opportuno insomma. Eh, Tra l'altro, ci sono veramente tantissime mesh, qua, eh, a, a, a, cioè, tantissime texture che occupano un sacco di spazio. Mm? Quindi, eh, per poterlo usare in maniera efficiente, ad esempio nei mondi virtuali o da qualche parte, bisognerà fare alcune ottimizzazioni dei vertici che, e delle texture che vedremo nei video successivi. Ma comunque, diciamo la parte fondamentale, la parte interessante, importante è tutto sommato la parte più difficile è fatta, è fatta eh, e, e quindi complimenti, se, se anche voi siete riusciti a seguirmi, vuol dire avete, potete prendere qualunque monumento e averlo in Blender.